Fino a cinque anni fa, il 78% dei residenti a nord-est d'Italia era convinto che nei loro territori la criminalità organizzata non esistesse oppure fosse talmente minuscola da non costituire un pericolo. Strano perché qui è nata la quarta mafia, la mafia del Brenta, l'unica che non abbia avuto origine nel meridione d'Italia. E allora per questo, perché questa sensazione? Da cosa deriva? Una risposta potrebbe essere data dal fatto che Banca d'Italia qui segnala il maggior numero di reati finanziari per numero di abitanti. Quindi a nord-est c'è un mare di nero, di denaro non dichiarato, di autoriciclaggio che dove va a finire? Per quali canali può andare ad esempio all'estero? Bene, le organizzazioni specializzate nel trattare questo denaro nero sono proprio mafia, camorra e drangheta. La sensazione, quindi, è che in questi anni queste organizzazioni criminali che di fatto stanno prendendo il controllo di ampie fette dell'economia, la sensazione degli investigatori è che queste siano state chiamate per reciproca convenienza da parte di una fetta di quell'imprenditoria che ha portato avanti una concorrenza sleale verso i propri concorrenti, ma anche verso tutto il territorio. E poi c'è l'altra faccia della stessa medaglia, i diritti negati di chi invece i soldi non li ha e per guadagnarli, per sopravvivere, dare da mangiare ai figli è disposto a tutto, anche a mettere da parte la propria dignità, e subire i soprusi di chi, sostituendosi ai centri per l'impiego, la manovalanza in spregio alle più basilari forme di tutela e imponendo paghe al di fuori di qualsiasi contratto sindacale. In una parola, caporali, come quelli che fanno fortuna fuori dei cancelli dei cantieri navali di Monfalcone e Marghera e degli alberghi di lusso a Venezia e che trattano le persone come fossero merce. Gente dimenticata anche nel ricco nord-est. Proprio come le donne, soprattutto nigeriane, fatte schiave e gettate sulle strade per saldare il debito contratto quando dal loro paese partirono convinte di viaggiare verso un mondo migliore. Un mondo dove invece si è ricominciato a morire di overdose. Il picco spaventoso nel 2018 con l'arrivo sul mercato dell'eroina gialla. Già. 10 euro per un quarto di grammo e uno sballo senza ritorno. Ecco, è su queste vergogne, nascoste dietro il paravento delle aiuole fiorite lungo le strade, che Crimini a nord-est ha deciso di accendere un faro. Perché per scegliere da che parte stare, bisogna prima poter conoscere il mondo che ci circonda.